Allora, facciamo insieme l'esercizio numero 172. Allora, non abbiamo ancora imparato a risolvere le equazioni, quindi l'esercizio ha eh, un altro obiettivo. Allora, innanzitutto vogliamo eh, ridurre ai minimi termini le espressioni letterali presenti e vogliamo verificare poi l'uguaglianza delle espressioni letterali dato il valore che ci dice il libro essere la soluzione dell'equazione cioè in questo caso il libro ci dice che per x uguale a 2 la prima espressione letterale è, assume lo stesso valore della seconda espressione letterale Ecco, quindi noi vogliamo prima di tutto ridurre i minimi termini quindi semplificare le espressioni letterali e possiamo farlo per la prima mentre la seconda è già ridotta e vogliamo verificare poi l'uguaglianza per il valore x uguale a 2 che viene dato dal libro allora, innanzitutto incominciamo a riscrivere l'espressione letterale esplicitando le operazioni quindi 2 per aperta tonda ed evidenziamo l'incognita x meno 2 chiusa la parentesi meno 2 per aperta tonda l'incognita x meno 1 Chiusa la parentesi, uguale... Poi abbiamo la nostra incognita x, a cui dobbiamo sottrarre meno 4. Allora, semplifichiamo la prima espressione. Allora, abbiamo due moltiplicazioni. Abbiamo 2 per x meno 2 e poi abbiamo meno 2 per x meno 1. Allora, abbiamo un monomio 2 che moltiplica un polinomio. Quindi faremo 2 per x e 2 per meno 2 la stessa cosa nella seconda avremo meno 2 che moltiplica il polinomio x meno 1 quindi faremo meno 2 per x meno 2 per meno 1 allora risolviamo questa espressione allora, semplifichiamo l'espressione abbiamo 2 per x che fa 2x 2 per meno 2 che fa più per meno meno 2 per 2 è 4 e poi abbiamo meno 2 per x che fa meno 2 per la nostra incognita x meno 2 per meno 1 che fa meno per meno più 2 per 1 2 uguale a, e lasciamo indicato, x meno 4 Allora, che cosa succede? Che nella prima espressione possiamo osservare che ci sono due monomi simili e sono questo 2x meno 2x meno 2 più 2 fa 0 e quindi li eliminiamo rimane nella prima espressione quindi meno 4 più 2 che fa meno 2 uguale a x meno 4 quindi abbiamo ridotto la prima espressione a meno 2 e la seconda rimane x meno 4 verifichiamo l'uguaglianza attribuendo a x il valore 2, che è il valore che ci dice il libro essere il risultato della nostra equazione. Quindi abbiamo meno 2 uguale a x, che è 2, meno 4. meno 4. Allora, meno 2 risulta proprio uguale a 2 meno 4, che fa meno 2. Ok. L'uguaglianza per x uguale a 2 tra le due espressioni letterali è verificata.